Ad oggi sono 126.913 gli immobili in vendita in Liguria, 30.472 quelli in affitto. Il loro costo è fra i più alti d'Italia. 2.850 euro in media al metro quadro, il 2% in meno rispetto al Lazio, ma il 168% in più rispetto alla Calabria. Tuttavia, anche qui, come nel resto del Paese, si registra negli ultimi anni un calo delle quotazioni delle case e delle compravendite immobiliari. Nel primo semestre del 2015 sono stati 7.565 gli appartamenti o le case acquistate nella nostra regione, l'1,8% in meno rispetto ai primi sei mesi del 2014. Il dato emerge dalla nota territoriale redatta dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Calano in particolare le vendite a Genova del 5,1% e a Savona del 2,7%. Sono in crescita invece alla Spezia del 4,9% e a Imperia del 5,25%. La media resta però con il segno meno. In leggera flessione anche i prezzi. Il confronto tra i primi sei mesi del 2014 e lo stesso periodo del 2015 li vede scendere dello 0,4%. I prezzi restano piuttosto bassi. Questo è un trend che, il, che noi eh, analizziamo e confermiamo già da diversi anni. Eh, in realtà eh, il fatto che poi aumentino leggermente le compravendite è, secondo noi, legato proprio al fatto che invece i prezzi sono sono continuati, sono diminuiti costantemente. Si registrerebbe infatti una leggera ripresa delle compravendite nell'ultimo semestre del 2015. L'aumento trova una spiegazione nella continua discesa, anche se lieve, delle quotazioni degli immobili. Il trend è evidente se si confrontano i prezzi su più ampia scala. Nel secondo semestre del 2010, le case acquistate nel centro storico di Genova furono 263 a fronte di 171 compravendite nei primi sei mesi del 2015. 3398 euro a metro quadro costava un immobile in centro nel 2010, 2783 lo stesso immobile l'anno scorso.